Allora, grazie eh, due volte per aver eh, dato la disponibilità a partecipare eh, ad una seconda lezione e per avermi dato la possibilità di trattare un tema che, come il professor Perri sa, eh, mi vede sostanzialmente isolato rispetto a tutta la, la dottrina italiana eh, sul, sull'argomento. Ti dovresti In fare consola... delle domande a questo punto. Ma eh, Mi consola il fatto che eh, le, eh, i ragionamenti di cui parliamo oggi e che ho sintetizzato nel libro che vedete eh, hanno avuto delle eh, recensioni lusinghieri, il che mi, mi lascia pensare di non essere completamente pazzo. E in ogni caso, essendo in un ambito accademico, professionale ma anche accademico, eh, anche soltanto l'esercizio di darmi torto eh, rispetto a quello che, che sentirete è per voi un esercizio utile per rinforzare la vostra, la vostra preparazione. Tenete presente eh, che a differenza della velocità della luce che non si decide per alzata di mano, in realtà il diritto non ha una sua eh, oggettività. È estremamente legato al numero delle mani che si alzano e al ruolo, eh, diciamo, all'appartenenza del resto del corpo rispetto alla mano tradotto, alla fin fine possiamo sostenere quello che vogliamo, ma l'unico ad avere realmente ragione è il giudicante, che è quello che tira una linea fra i vari approcci. Proprio stamattina a lezione spiegavo ai miei studenti che poi, alla fin fine, eh, lo studio accademico. Un suo senso se ce l'ha anche quando propone teorie le più, ehm, le più improbabili o le più minoritarie, perché presto o tardi eh, in giurisprudenza sarà necessario avere accesso ad una teoria eterodossa eh, e quindi accedere al patrimonio di conoscenza generato dall'Accademia Giuridica è utile perché presto o tardi ci sarà la possibilità di... Eh, utilizzare anche opinioni o approcci che erano considerati non, non ricevibili. L'esempio storico di tutto questo che peraltro mi riguarda personalmente è quello della disciplina sui sequestri informatici. Come ben sa il, il professor Perry, perché eh, fu parte anche lui eh, di quel primo eh, movimento di giuristi che cominciarono ad opporsi alla pratica delle procure di sequestrare non solo dati, ma anche computer, monitor, tastiere e anche tappetini dei mouse, eh, prassi che è durata fino a tempi non troppo remoti. Bene, all'epoca ci fu un florileggio di eh, giurisprudenza che sosteneva il vincolo pertinenziale fra il mouse e il computer e quindi sostanzialmente metteva una pezza a colori su quella che era, che era una confessione di, eh, di, di patente e clamorosa ignoranza degli operatori di polizia giudiziaria. Bene ci sono voluti decenni c'è voluta la legge 48 del 2008 ma poi alla fine la Cassazione come se niente fosse, fosse comincia a dire beh sì bisogna sequestrare solamente i dati ehm, c'è se volete liberamente disponibile il capitolo che ho dedicato a, a questo tema nel trattato di del diritto dell'internet pubblicato eh, da Giuffrè e che appunto compie una uh, ricognizione storica dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema. Quindi quello, questo per dirvi che alla fin fine, anche se non doveste essere convinti da quello che sentirete oggi, e non è assolutamente detto che voi dobbiate esserlo, tra parentesi, uh, non sarà uh, tempo sprecato. What privacy is not è il, uh, il nome uh, provvisorio del libro che appunto uh, vedete uh, protecting personal information che l'editore ha voluto poi uh, preferire rispetto al uh, uh, rispetto a questo tema che era, a questo titolo che era stato considerato un po' troppo aggressivo per gli standard uh, inglesi. Ciò non toglie che quella la salto perché l'avete già vista uh, l'intervento di oggi nella sostanza è invece orientato a, esattamente a parlare di ciò che non è privacy, ma viene eh, correntemente eh, considerato tale. Come immaginerete, anche se non altro per l'intestazione del corso di perfezionamento che state frequentando, il grande tema è il rapporto fra privacy e protezione dei dati personali, che in modo molto sbrigativo viene risolto da molti eh, interpreti e anche da molti commentatori, accomunando automaticamente i due concetti e quindi evitando di porsi il problema della definizione. Eh, il problema della definizione eh, come già è emerso eh, nella lezione precedente, è una mia eh, fissa, nel senso che trattandosi di diritto, se prima non eh, chiariamo di cosa stiamo parlando, diventa difficile fare poi ragionamenti di approfondimento. E quindi scopriremo che la tutela normativa della privacy mh, non è necessariamente sovrapponibile a quella della protezione dei dati personali e soprattutto non ha necessariamente o non ha quel valore supercostituzionale che eh, nella vulgata, nella narrativa comune, nella, nella narrativa corrente, si attribuisce a questo diritto. Partiamo da una domanda apparentemente banale e che, ammette un, che, che non dovrebbe creare un particolare eh, problema nel fornire una risposta. Che cos'è la privacy? Tradizionalmente c'è la storia dell'articolo di Warren e Brandeis, Right to be alone e compagnia cantando, però anche su quello già sarebbe il caso di cominciare a sfatare alcuni miti. Per esempio, eh, il fatto che il motivo di quell'articolo, le cui tesi poi non furono immediatamente peraltro accettate dai... Eh, dalla giurisprudenza statunitense non era tanto il discorso dell'invasione della stampa nei, eh, nel, nelle vicende del matrimonio della figlia di uno dei due, eh, ma eh, il, il fatto che essendo delle persone del jet set eh, della Boston dell'epoca, eh, la, la loro vita extra-professionale era eh, spesso all'attenzione dei, eh, dei mezzi di informazione. Perché è più probabile che sia questa la motivazione che ha spinto i due giuristi a scrivere quell'articolo, semplicemente perché la, la figlia eh, della quale si appunto ventilava il matrimonio all'epoca aveva 15 anni e siccome nel, nel, negli Stati Uniti dell'epoca non si applicava, non vigeva il costume delle spose bambine eh, come invece eh, era previsto in India, è abbastanza improbabile che a quell'età la signorina si potesse, eh, potesse contrarre matrimonio. Ma in quel periodo, poco dopo, in realtà pochi decenni dopo, eh, accade un qualcosa di realmente rivoluzionario nel mondo dell'informazione eh, dell che quello sì crea una frattura, una cesura e pone eh, i primi problemi legati a quello che genericamente, almeno per il momento, chiamiamo privacy. Kodak inventa la prima macchina fotografica portatile. Ovviamente non stiamo parlando del concetto di portabilità di oggi e quindi di macchine fotografiche delle dimensioni di uno smartphone da, da, da 5 pollici, stiamo parlando di un, un oggetto massiccio, ricorderete per averne visto in qualche film americano eh, ambientato eh, in quell'epoca. Eh, Ricorderete un oggetto che si doveva tenere con una mano mentre il fotografo eh, teneva con l'altra il flash, eh, però oggettivamente si passa da una situazione nella quale la macchina fotografica era il treppiede con il fotografo che si metteva il, il telo sulla, sulla testa e faceva rimanere fermi per per lunghe decine di minuti eh, i soggetti da, da, da riprendere si passa da una situazione di quel genere a una situazione nella quale il fotografo va in giro e cattura schegge di realtà in tempo reale. Quella è la prima innovazione tecnologica che oggettivamente rivoluziona il mondo dell'informazione perché porta eh, insieme alle tecnologie della stampa per la stampa dei quotidiani intendo dire, porta la possibilità di congelare la realtà, di, ri, di raccontarla e di riprodurla in, uh, in un numero uh, enorme di, uh, di esemplari. Quindi che cosa succede? Succede che con la convergenza tecnologica dell'epoca uh, si pone si, il problema del, si cominciano a porre eh, da subito i problemi del limite o del rapporto, se volete, fra l'utilizzo di queste tecnologie dell'informazione in rapporto da un lato alla libertà di espressione che dal punto di vista della formalizzazione nell'ordinamento statunitense è molto più risalente del, eh, del, del diritto alla privacy e appunto una qualche forma di eh, tutela Dell'individuo legata al, al concetto di eh, molto newyorkese, in realtà, del that's none of your business, non sono fatti tuoi. Perché il, il right to be alone, vedremo, non è esattamente eh, esaustivo del, del concetto di privacy. Perché si accompagna ad un altro concetto, che eh, è il need to know, il bisogno o il diritto di sapere che invece afferisce, anticipo, faccio un, po', eh, anticipo un po' quello che, che dirò successivamente, che invece afferisce più al concetto di cir libera circolazione dei dati e quindi di eh, trattamento dei dati personali più che del, del concetto di, eh, di privacy. Sta di fatto che noi intuitivamente, se non altro per essere stati esposti per decenni a questo tipo di concetti, in, intuitivamente, ripeto, consideriamo la privacy come un qualcosa di eh, esclusivo ed escludente, come appunto un, una ringhiera, un, un divieto di, eh, di accesso rispetto a quella che può essere, eh, a ciò che accade dietro. Quella, quella grata dietro quel, quel muro. Quindi nella sostanza, e qui peraltro vedete già la prima differenza concettuale fra il trattamento dei dati personali e il, eh, il diritto alla privacy, eh, quindi concettualmente la privacy è un diritto negativo, se, eh, è un diritto passivo e statico, dove invece la protezione dei dati personali è un diritto assolutamente attivo e volto all'interazione. D'altra parte già la vecchia direttiva 9546 e il GDPR eh, rinforza il concetto eh, prevedeva il fatto che i dati personali dovessero poter circolare liberamente e anzi era positivamente previsto che le norme non potessero essere interessate, in, interpretate in funzione di generare inerzia rispetto al principio della libera circolazione dei dati all'interno del territorio dell'Unione. Quindi già soltanto limitandoci a questi due eh, approcci che non sono opinioni, sono fatti, capiamo che i due, i due ambiti sono molto poco sovrapponibili. Un altro aspetto del quale dobbiamo parlare quando ci occupiamo di, eh, di privacy fa necessariamente riferimento ad alcuni argomenti che peraltro abbiamo trattato l'altra volta e che poi non ho avuto il modo di approfondire, ma magari lo facciamo adesso, che fanno riferimento al, eh, alle forme di controllo sociale. Tradizionalmente quando si evoca eh, il tema del controllo sociale vengono sistematicamente fuori questi due approcci, il grande fratello e il panopticon. In realtà parlare eh, eh, oramai, anche qui la Vulgata, anche per via di una eh, ossessiva diffusione eh, del, del tema eh, nelle mani dei mezzi di informazione generalisti, oramai la Vulgata vuole che il Grande Fratello sia associato alla telecamera e quindi per via anche del, del reality show eh, che ha dato inizio poi a tutta una serie di cloni. Però, vi domanderei, eh, quanti di voi hanno realmente letto 1984? Magari rispondetemi in chat se non, se non, volete, intervenire durante la, se non volete intervenire a voce. una risposta? Sì, una. Eh, immagino. Allora, quando Winston Smith, il protagonista di 1984, eh, spiega, racconta che cosa fa, o meglio c'è una parte iniziale in 1984 nella quale appunto si parla del fatto che Winston Smith eh, dovesse occuparsi di rivedere le notizie sulla disponibilità del cioccolato. Cioè, in altri termini, il grande fratello aveva dato delle indicazioni sulla disponibilità di eh, do, dosi di, di quantità di cioccolato, eh, informazioni che si erano dimostrate non corrette. Il ruolo di Winston Smith eh, era quello appunto di eh, fare in modo che retrospettivamente tutte quante le informazioni eh, scritte, documentate, delle quali era stata lasciata traccia, che contenevano l'informazione sbagliata, venissero corrette, in modo da far sì che il grande fratello fosse sempre nel giusto. Quindi il, gran, il controllo eh, messo in piedi dal grande fratello non era finalizzato alla violazione della privacy, era finalizzato al tenere sotto controllo la realtà uh, politica, sociale, nella quale è uh, sottoposta al suo governo, in modo da poterla rideterminare, da poterla riscrivere in tempo reale, uh, a seconda delle necessità del momento. Quindi il grande fratello è una metafora per una macchina di riscrittura e condizionamento della libertà di pensiero. La forma di controllo tramite la televisione, il, la, la teleca le telecamere e via discorrendo non erano finalizzate alla violazione della privacy in quanto tale. Non a caso, si dice, che Orwell eh, avesse scritto 1984 per denunciare eh, la situazione eh, che si viveva, la condizione. Eh, che si viveva nella, nella Russia comunista, nella Russia stalinista, considerate che Orwell era un comunista convinto, eh, Russia nella quale la eh, riscrittura appunto della storia era, una, eh, una era ed è, mi verrebbe da dire, una prassi assolutamente consolidata. Se fate una ricerca, ci sono delle foto di Stalin che sono state, delle foto ufficiali, che sono state eh, manipolate successivamente dalle strutture istituzionali per cancellare dalle fotografie dei soggetti politici che nel frattempo erano caduti in disgrazia. Quindi il fenomeno dei, deep, dei deepfake eh, non è concettualmente un fenomeno nuovo, si fa in modo diverso, si fa in modo più spinto, ma l'alterazione delle immagini per condizionare eh, la, la comunicazione politica o le opinioni sociali è una cosa che mh, è tranquillamente eh, ascrivibile, perlomeno nei tempi moderni, almeno al, ehm, al primo dopoguerra. Quindi eh, ecco il motivo per cui sulla, uh, su, a commento delle, delle foto di queste telecamere c'è un punto interrogativo. E se ci pensate, il, il reality show si chiama Grande Fratello non perché le persone vivono sotto il eh, controllo delle telecamere, ma perché gli autori ne condizionano la vita tramite l'interazione eh, con le telecamere. Quindi da questo punto di vista si potrebbe dire che la vera ragione per la quale il reality show si chiama Grande Fratello è perché c'è un Grande Fratello effettivamente, d'altra parte gli autori venivano chiamati, nel, chiamavano loro stessi nella trasmissione il Grande Fratello, c'è un Grande Fratello che orienta le esistenze di quelle persone. Certo, nel reality show eh, alla fine era tutto finto, ma eh, il concetto quindi rimane. Parlare di Grande Fratello come strumento o, o, o come archetipo di violatore della privacy è semplicemente e fattualmente sbagliato. L'altro modello che normalmente si eh, as associa al, alle forme di, di controllo sociale e dunque all'interazione con una qualche forma di diritto alla privacy, notate che fino ad ora mi sono astenuto dal definire il, eh, il concetto, è il panopticon. Il panopticon è il carcere, se, lo, se già vi è stato detto a lezione ditemelo che salto questa parte, Sì, ne abbiamo parlato, Andrea. In modo diffuso? Eh, dipende cosa intendi per diffuso. Gli ho parlato di, di Bentham, gli ho parlato di Foucault. Ah, ok, quindi sorvegliare e punire sanno di che cosa, uh, di che cosa si tratta. E, e quindi dico, ricordo solamente per la parte di Foucault uh, l'esperimento successivo, e cioè il, uh, la considerazione sulla base della quale cosa succede se i reclusi sanno che c'è la torretta di controllo al centro del carcere, ma non sanno se dentro ci sia effettivamente qualcuno. E quindi eh, si pone il tema del, della scommessa, cioè scommetto sul fatto che in realtà non c'è nessuno dentro la torre di controllo e quindi provo a scappare, oppure eh, non mi assumo il rischio, faccio, eh, mi comporto come se... Eh, eh, all'interno della torretta ci fossero i secondini e quindi mi autoregolo. Auto su questo bilanciamento, su, queste, su questa doppia opzione, per esempio, è costruita la giurisprudenza della Cassazione in materia di videosorveglianza. Perché voi sapete che anche la mera installazione di telecamere spente o addirittura finte concreta una violazione della normativa sui controlli a distanza. Perché? Perché, dice la Cassazione, ciò che conta è l'effetto deterrente della telecamera. Quindi, l'effetto psicologicamente deterrente. Quindi le telecamere finte installate sui luoghi di lavoro sono una declinazione diversa, ma concettualmente del tutto identica, eh, del panopticon metto un feticcio e induco nelle persone un metus tale per il quale preferiscono il comportamento osservante rispetto al rischio, di non, eh, al rischio derivante dal, eh, dal non sapere se effettivamente c'è qualcuno all'interno del o dietro il monitor nel caso specifico delle telecamere. Vi racconto un aneddoto che mi è stato a sua volta raccontato da un collega sudafricano. Negli anni, negli anni 70 i datori di lavoro bianchi che avevano appunto lavoratori di colore Usavano come forma di, eh, di controllo fare finta di cavarsi un occhio quando in realtà avevano in mano una biglia di vetro che poggiavano su, eh, su un supporto, dicendo: Io adesso mi assento, ma lascio qui il mio occhio che vi controlla. E mi diceva questo collega: eh, il, il trucco funzionava. A dimostrazione di cosa? Adesso, al, al di là del fatto che possa anche far sorridere una cosa di questo genere, però voi. Calatevi nella realtà sociopolitica dell'epoca, nel, eh, nelle condizioni nelle quali si trovavano di, di, di grande differenza sociale che caratterizzavano le, le varie classi in Sudafrica, e non è poi così improbabile che un eh, approccio superstizioso eh, potesse dispiegare i, i propri effetti. Magari questi imprenditori, questi, eh, che potremmo anche chiamare con altri nomi meno lusinghieri non avevano letto Foucault, non avevano, non avevano letto Bentham, chiedo scusa, ma nella sostanza avevano intuito che ciò che conta non è il controllo, ma la percezione del controllo. Quindi sull'aspetto del panopticon, a differenza di quello, del grande fratello, l'elemento centrale è la percezione del controllo, più che il controllo stesso. E allora cominciamo ad entrare un po' più uh, in media stress. Normalmente quando si parla di privacy la prima cosa che viene in mente è appunto il famoso right to be alone, il concetto di riservatezza, non sono fatti tuoi, ma in realtà uh, non, è, non è così. Non è così perché eh, se voi guardate normalmente mh, a quali ambiti si può applicare il concetto di riservatezza, vedrete che non c'è una sovrapponibilità con quello di privacy. Qui faccio tre esempi, criminali, partner infedeli, attivisti politici vogliono sicuramente confidenzialità, suonare Assange per, eh, per informazioni, ma di certo non, hanno, eh, non stiamo parlando di un diritto alla privacy così come più o meno lo, eh, lo concepiamo. Un narcos vuole solamente essere certo che quando va a ritirare un ca il carico non ci sia eh, l'antidroga, non ne frega niente del rispetto della vita privata o, o della riservatezza. Quindi riservatezza e, conf e confidenzialità non equivalgono o non sono necessariamente elementi costitutivi del, del diritto alla privacy. Allo stesso modo, Uh, un partner infedele non può invocare, pensate alla diciamo uh, alla fase giudiziaria e giudiziale della separazione, non può invocare uh, la privacy come scusa per, per coprire uh, l'infedeltà. E allo stesso modo uh, l'attivista politico non si preoccupa della violazione dei suoi diritti fondamentali, si preoccupa di non essere scoperto, di non essere imprigionato e di non essere torturato. Quindi in questo senso il segreto, la confidenzialità dei contatti che intrattiene, non ha niente a che vedere con la privacy, ma ha tutto a che vedere con la tutela della vita. Quindi si può concludere in prima battuta che riservatezza non equivale a privacy e quindi non è possibile utilizzare questi due termini come, eh, come sinonimi. Un altro elemento importante da considerare è che la privacy non equivale a tutela della vita privata. Perché dico questo? La Convenzione Europea dei diritti umani non parla di privacy, usa il termine di tutela della vita privata e familiare all'articolo 8 e include nell'ambito nell della tutela sia appunto della vita privata e familiare anche il domicilio e la corrispondenza quindi se abbiamo sposato la definizione del concetto di eh, privacy come right to be alone vediamo che assolutamente non può equivalere al concetto di tutela della vita privata e familiare perché perché la tutela della vita privata e familiare avviene anche nei luoghi pubblici, luoghi pubblici dove persino la Cassazione eh, è eh, granitica nel dire non esiste una reasonable privacy expectation, non c'è una ragionevole aspettativa di privacy. Ciò non toglie che la vita privata sia tutelata anche e soprattutto all'esterno della nostra casa, del nostro domicilio. Perché questo? Eh, quando siamo in un ambito professionale, come per esempio questo, ciascuno di noi indossa la persona. Ricorderete che la persona era la maschera che nel, nel teatro greco veniva vestita, indossata dall'attore, e che trasformava l'attore nel personaggio. Ciascuno di noi ha più persone, a seconda del ruolo che, eh, che, che riveste, quindi indossa... La propria persona, se volete usare un termine più, più contemporaneo, dire, utilizza il proprio avatar, fate voi, eh, a seconda del, del contesto nel quale si trova. Quando vado a prendere i miei figli a scuola, oramai non più però, eh, quando andavo a prendere i miei figli a scuola, in quel momento non ero né avvocato né docente universitario, ero semplicemente un padre di famiglia che stava attendendo alle, alle proprie, eh, ai propri casi assolutamente familiari. Questo fa venire meno, eh, eh, quindi non c'è sicuramente un tema di privacy nel fatto di andare a prendere i propri figli a scuola o di andare a fare la, la spesa, ma c'è assolutamente un tema di tutela della vita privata e familiare. E questo lo vedete bene nella, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che oggettivamente esagerando ha espanso l'ambito eh, di applicazione dell'articolo 8, che è la norma che appunto tutela la, eh, la vita privata e familiare, fino ad arrivare appunto a casi che coinvolgono le immissioni, il rumore, l'inquinamento e via discorrendo. Per darvi un esempio concreto di quello che intendo dire quando eh, sostengo che la privacy non equivale a tutela della vita privata, eh, vi ricordo il caso Mesiano. Che cos'è il caso Mesiano? Il giudice Mesiano è uno di quelli che, eh, è uno dei magistrati che in passato si occupò dei processi eh, di, eh, a, a carico di Silvio Berlusconi. Ovviamente non intendo minimamente entrare nel merito o eh, occuparmi di queste vicende. Vi riferisco di, questa, di questo caso perché a sua volta è diventato pubblico ed è un, eh, un esempio paradigmatico del rapporto fra libertà di informazione, libertà di espressione di stampa e tutela della vita privata, non della privacy. Che cosa succede? Succede che quando viene nominato questo giudice come magistrato incaricato di decidere di non mi ricordo più nemmeno quale processo, peraltro, parte una campagna stampa eh, con pedinamenti del tutto leciti, perché ripeto, al, al, all'aria aperta, nei luoghi pubblici non c'è reasonable privacy expectation, che eh, sono diretti a raccogliere tutta una serie di informazioni sull'abbigliamento, sul comportamento, sulle atteggiamenti di questo magistrato, eh, informazioni che vengono collezionate e organizzate in un servizio che nella sostanza eh, vuole dire eh, ma come fa eh, uno che si comporta in questo modo che si veste in questo modo a poter giudicare eh, una, eh, una persona che peraltro poi ha ruoli istituzionali e via discorrendo mm, all'esito di questa campagna ci fu anche un provvedimento disciplinare nei confronti del, del direttore della, della testata però quello che conta a me quello che mi interessa del motivo per il quale ho eh, parlato ho portato questo caso è fargli vedere come un aspetto assolutamente pubblico inteso ove per pubblico intendo esposto agli occhi di tutti sia in realtà eh, un momento assolutamente personale perché di questo giudice non si stava criticando che ne so un errore clamoroso nell'interpretazione della legge, un comportamento inappropriato nella gestione dell'udienza. Si stava sindacando una serie di atteggiamenti personali che nulla avevano a che vedere con, la sua, eh, con il ruolo, quindi con la sua persona che eh, doveva indossare una volta varcati. Eh, i, eh, i portoni del, del palazzo di, di giustizia. Quindi anche da questo punto di vista l'equivalenza fra privacy e tutela della vita privata eh, fattualmente non, non c'è. Altro elemento eh, che costituisce oggetto di eh, invocazione della tutela della privacy anche da parte di insospettabili giuristi che dovrebbero conoscere un po' meglio l'argomento è quello del rapporto fra eh, privacy indagini penali e intelligence ora sappiamo tutti perché tutti facciamo gli avvocati che eh, le indagini penali richiedono necessariamente la violazione della sfera privata della persona ma la fonte che eh, eh, regola questa, eh, questa invasione della sfera privata, non è il GDPR, non è la privacy, ma è la Costituzione. È la Costituzione che sancisce eh, l'inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, salvi i provvedimenti motivati della, della magistratura. La Costituzione che eh, recepisce il concetto di giusto processo e dunque di garanzie difensive. Allora, eh, per tutto quello che riguarda il mondo delle indagini penali, non è la privacy, a tutelare la privacy, ma è il codice di procedura penale. È il complesso sistema che tutti conosciamo di controlli sull'operato del pubblico ministero. Voi sapete che mentre i sequestri probatori possono essere disposti direttamente dal PM intercettazioni e utilizzo di altri sistemi più invasivi devono passare attraverso il vaglio del GIP e poi c'è il controllo della difesa nel momento in cui gli atti diventano pubblici e poi c'è la fase dibattimentale. Adesso, senza voler entrare nelle miserie delle quotidianità, della quotidianità del processo penale, a livello di sistema non è la privacy che tutela il cittadino dall'operato nell'applicazione uh, dell nell delle norme del Codice Penale. L'altro tema sul quale uh, sono state costruite uh, non poche fortune uh, è quello del rapporto fra privacy e sicurezza nazionale per quanto riguarda l'utilizzo uh, uh, di sistemi di sorveglianza di massa. Classico argomento, ampiamente, perdonatemi, sono molto critico su questo, su questo tema perché la narrativa comune eh, sfiora veramente eh, l'ipocrisia. Eh, il punto è molto chiaro, ne abbiamo parlato molto eh, approfonditamente l'altra volta. Eh, la sicurezza nazionale ha le sue esigenze. La sicurezza nazionale è eh, un concetto, benché sia presente nella Costituzione, all'articolo nell 126, benché il Presidente del Consiglio sia eh, nominato, sia riconosciuto dalla legge 124 del 2007 come eh, autorità alla quale spetta l'alta la, direzione politica per, la, per la, la, le informazioni sul, per la sicurezza del, dello Stato, benché insomma eh, queste siano le, eh, le norme, eh, nei fatti... La sicurezza nazionale è un qualcosa da utilizzare al di fuori del sistema giuridico, perché altrimenti non funziona. Questo vuol dire che in nome del whatever it takes, eh, perché c'è appunto la, eh, la necessità di sicurezza nazionale, possiamo scordarci della tutela dei diritti? o abbiamo a nostra volta un, eh, la possibilità di opporre un diritto alla privacy rispetto alle esigenze di sicurezza nazionale? Bene, è abbastanza intuitivo capire che se di fronte alle indagini penali non c'è privacy che tenga, il problema eh, di fronte alla sicurezza nazionale che si occupa di, della sopravvivenza della nazione in quanto tale, a maggior ragione non si può opporre la privacy, ma si ha il diritto di esigere, un potere di controllo o l'esistenza di un soggetto terzo che garantisca il cittadino dagli abusi. In altri termini, concepisco e comprendo la necessità che le attività di intelligence debbano essere compiute in una dimensione di oscurità, di, di non trasparenza, se non addirittura di segreto, non di riservatezza, di segreto, ma nello stesso tempo un sistema realmente democratico basato sul rule of law dovrebbe avere i suoi, i suoi metodi di, di check and balance per far sì che questi, eh, che questi eh, poteri vengano utilizzati in modo corretto. Bene, se guardate il modo in cui è strutturata l'organizzazione allora, della sicurezza nazionale italiana anche a all'indomani dell'istituzione dell'agenzia della cyber security, vi renderete conto che siamo di fronte a un colossale esercizio di plausible deniability. In altri termini, a partire dalla formulazione testuale delle norme per passare poi all'organizzazione amministrativa di tutti questi enti, è praticamente impossibile capire chi ha ordinato cosa o se, o se chi ha eh, compiuto determinate azioni le ha compiute sulla base di un, uh, di un effettivo ordine. Andate a leggere le norme e, uh, e poi mi direte se, uh, se condividete o meno questo, uh, questa lettura del, uh, dell'approccio dell italiano alla sicurezza nazionale. Dunque il rapporto fra sicurezza nazionale, sorveglianza di massa e diritti dell'individuo non si calcola utilizzando la privacy, ma utilizzando il bilanciamento di interessi rispetto al diritto del cittadino di controllare il controllore. Quindi non è la privacy, ma il quis custodies ipsus custodes, ad essere il paradigma, ad essere la cifra per gestire il tema della sorveglianza di massa e della sorveglianza tecnologica. Altro tema, la privacy non necessariamente tutela la dignità e quindi non equivale alla tutela della dignità. Da questo punto di vista si potrebbe addirittura eh, affermare che la della privacy, usare la privacy come strumento giuridico per la tutela della dignità eh, è addirittura un atto discriminatorio, perché l'esempio che, che commento analiticamente nel, nel libro che avete visto è quello di una decisione della Corte Suprema indiana non dello Stato dell'Indiana, dell'India quella vera, che in materia di libertà sessuali e quindi di orientamento, di libertà di espressione dell'orientamento sessuale, attribuisce alla privacy il diritto, il potere di tutelare appunto questa, questa libertà di scelta. Il passaggio che riporto è rilevante in particolare per l'ultimo paragrafo. Il diritto alla privacy e la protezione dell'orientamento sessuale è alla base del diritto fondamentale, dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 14, 15 e 16 della Costituzione indiana. Bene, però, se affermiamo che... Eh, il diritto alla libertà, alla tutela della libertà del proprio orientamento sessuale afferisce giustamente alla tutela della dignità, associare questa tutela della dignità al diritto di nascondere la pro, il proprio orientamento significa mettere in piedi una situazione tutto sommato abbastanza ipocrita basata sull'occhio non vede e cuore non duole. O se la volete esprimere in modo più più formale in termini giuridici, andate a leggervi la relazione al codice penale Zanardelli eh, che si, nella parte in cui si è occupata del reato di incesto, che vi ricordo per tantissimo tempo è stato reato contro la morale pubblica e non reato contro la persona, eh, nella quale relazione si diceva sì, eh, l'incesto è l'incesto, però non possiamo permetterci di entrare a, quest a, a questo livello di invasività nelle case degli, eh, eh, dei, dei sudditi. Allora, paradossalmente, la privacy diventa una giustificazione per eh, considerare l'incesto che, è uno, che fra, fra i reati è eh, fra i peggiori, non un reato contro la persona, ma un reato contro la morale pubblica. Tradotto, ricordatevi di tenere le finestre chiuse. È una, una conclusione paradossale, ma tecnicamente non discutibile. E quindi sostenere che la tutela della dignità passa per il diritto a nascondersi significa dire alle persone, alle minoranze, ai portatori di uno stile di vita differente l'importante è che non vi fate vedere non mi sembra una grande tutela della dignità della persona. Altro tema che negli ultimi due anni ha costituito un... Uh, mh, uh, ha provocato dibattiti al calor bianco, molto spesso alimentati da medici eh, o da, eh, chiamiamoli scienziati, eh, che sulla base non conoscendo evidentemente il eh, dialetto milanese, o fa il tuo mestè, pasticcere fai il tuo lavoro, e nemmeno le citazioni classiche, né supra crepidam, hanno ritenuto che la conoscenza tecnica delle loro discipline li abilitasse ad esprimere opinioni anche su aspetti di public policy e su aspetti normativi che, dei quali palesemente... Non, hanno, non avevano e non hanno alcuna conoscenza. Questo modo eh, lo, lo dico in termini non polemici ma in termini fattuali, perché per chi di voi legge Wired eh, o altri scoprirete che eh, improvvisamente a due anni di distanza cose che ho ampiamente trattato nell'articolo che vi ho inviato quello sulla, sul tecnocontrollo ci si accorge che Taiwan eh, è riuscita a contenere il Covid a due anni di distanza, se ci se ne accorge per cui adesso tutti a dire Taiwan Taiwan, Taiwan che è tutt'altro che una frontiera della democrazia eh, attenzione perché è insomma uno stato eh, piccolo ma molto complesso dal punto di vista delle dinamiche interne sta di fatto però che eh, come mi sembra di avervi anticipato, eh, sia a Taiwan sia in Corea del Sud, un utilizzo eh, estremamente esteso ma trasparente e razionale ha consentito l'utilizzo eh, di una enorme quantità di dati innanzitutto per fare contact tracing, cioè per individuare i focolai dei contagi e quindi tenerli sotto controllo. Voi tutti saprete, perché siete esperti della materia, delle polemiche innescate dall'app Immuni, che appunto in nome di una sfittica e malintesa concezione della privacy e della sua confusione con la protezione dei dati personali, ha creato la, innanzitutto lo sviluppo di un'applicazione che era sostanzialmente inutile. Ma soprattutto ha celato il tema reale del contact tracing, che non si, e cioè il contact tracing non si fa con le app, si fa con un sistema. Va bene raccogliere le informazioni, ma poi ci vogliono dei sistemi che le elaborano e ci vogliono poi dei processi per attivare immediatamente le notifiche, le comunicazioni a, a, alle persone che sono entrate in contatto con i potenziali contagiati. Ci vuole un sistema articolato e complesso. Qual è la vera differenza eh, segnata dall'approccio di Taiwan, ma anche ancora di più da quello sudcoreano? Che l'aspetto tecnologico è stato paradossalmente l'ultimo ad entrare in gioco nella gestione della pandemia. Perché dopo la SARS nel 2013, la Corea del Sud, e Taiwan fece un ragionamento analogo, disse non un'altra volta. La SARS all'epoca ebbe degli effetti devastanti in Corea. E quindi eh, il governo si strutturò per poter avere una, un apparato anche tecnologico che consentisse di reagire a future, eh, a future pandemie, a future epidemie. Ed è quello che è successo. Ma cosa è successo? È successo che, perché è stato possibile ottenere quel tipo di, eh, di, di risultati. Perché l'abitudine la, al contatto con la tecnologia dell'informazione si è stratificata nel corso del tempo. Se ci fate caso, oggi nessuno di noi più si scandalizza del, dell'esistenza dei Bancomat o dei Telepass. Eppure dal punto di vista della privacy sono quanto di più eh, invasivo, potremmo immaginare. Per oramai hanno fatto parte, sono diventati parte della nostra vita quotidiana. Abbiamo visto, abbiamo toccato con mano che l'utilizzo di queste tecnologie non ci ha, resi meno liberi o più schiavi. Allora quello che è accaduto in Estremo Oriente è esattamente questo, una scelta di trasparenza, una politica industriale di sviluppo massiccio delle tecnologie e delle informazioni, ha fatto sì che nel momento in cui è arrivata una pandemia, il sistema abbia potuto funzionare dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista politico e dal punto di vista della tutela dei diritti dei cittadini. Eh, aggiungo anche un'altra cosa. Normalmente quando si fanno commenti sull'Estremo Oriente si tira fuori il discorso del e eh vabbè ma tanto quelli sono confuciani e quindi sono abituati a seguire le regole. Ora, avere questo approccio nei confronti del dell'estremo oriente è come parlare della filosofia occidentale. Eh, dentro c'è Platone, ma c'è anche Kierkegaard e, eh, e c'è Newton o, oppure della cucina eh, occidentale. Quindi in realtà eh, la, eh, i paesi non cinesi, mettiamola così, si sono affrancati da tempo da questi modelli eh, culturali di marca strettamente confuciana e se andate a guardare eh, la, la vita politica coreana vi accorgerete che eh, addirittura fa impallidire per conflittualità quello che accade dalle nostre parti. Ne ho parlato con qualche collega che appunto insegna all'università di Seul per chiedere appunto informazioni su questo punto e mi hanno confermato questa, questo dato di fatto. Da noi che cosa è successo? Eh, è stato sostanzialmente impossibile fare il contact tracing sulla base dell'applicazione di un principio di precauzione privo di qualsiasi fondamento. Allo stesso tempo, oggi avrete sentito eh, notizie sulla possibilità di migliorare le terapie, contro, eh, le terapie contro il cancro, la ricerca scientifica, però guarda caso, per ben due volte, il Parlamento italiano, quando si è trattato di recepire il decreto legge Capienza, ha dichiarato inammissibili, vi ricordo che il decreto capienza è quello che ha modificato il codice dei dati personali, ha dichiarato inammissibili degli emendamenti che eh, avevano eh, come scopo quello di, pur mantenendo il controllo ovviamente sull'operato della ricerca scientifica, di consentire l'attività la, la, di ricerca in particolare sui dati genetici aggregati sulla base di un sistema di denuncia di inizio attività senza dover necessariamente attendere autorizzazioni prima di poter avviare la ricerca. Era un emendamento che avrebbe, eh, non nulla avrebbe tolto al, al, alle garanzie del, dell'interessato, nulla avrebbe ridotto delle prerogative del garante dei dati personali, ma avrebbe consentito ai ricercatori di curare prima e meglio le persone. Bene, è uno strano paese quello nel quale un emendamento del genere viene dichiarato inammissibile senza nemmeno una eh, motivazione articolata e dall'altro lato ci sono ben tre disegni di legge per i quali si fanno audizioni a sprombattuto in materia di streaming di, eh, di televisione di, di eventi sportivi pirata. Sarà un mio limite, ma non capisco i livelli di eh, importanza eh, di questi due argomenti. Queste sono le, le cose che stanno succedendo in nome appunto di una narrativa sulla privacy totalmente destituita di fondamento, e che, che ha trasformato questo concetto in un feticcio, in una sorta di... Eh, di norma, ripeto, supercostituzionale, in nome della quale chiunque deve fare e qualunque altro diritto deve fare un passo indietro. Questa affermazione vi potrebbe eh, lasciare abbastanza perplessi. D'altra parte... Non fanno altro che ripeterci da, da sempre che la profilazione delle big tech viola la privacy delle persone. È vero e non è vero nello stesso tempo. È vero perché oggettivamente la raccolta di informazioni eh, sulle persone è finalizzata eh, all'applicazione di questo modello che vedete descritto, l'Ocean eh, Psychometric Profiling Model, che è una sintesi a mio modo di vedere, perversa della, della, delle teorie di Jung e di quelle di Skinner. Quindi da un lato sicuramente l'accumulazione dei dati è eh, fondamentale eh, per eh, profilare le persone, ma in realtà la profilazione funziona bene e anche meglio se è fatta su soggetti anonimi. In altri termini, al grande profilatore non, interessa avere, non necessariamente interessa avere nome e cognome della persona che sta utilizzando il computer in un certo momento al profilatore interessa sapere se è sempre la stessa persona alla quale si riferiscono i dati che mi permetto di dire Andrea sono le stesse conclusioni che, alle quali sono arrivate le autorità garanti nel report sui big data quindi anche l'autorità garante per la protezione dei dati personali con l'autorità garante concorrenza e mercato e l'autorità garante per ehm, le, le comunicazioni eh, sono arrivati a questa conclusione. Ecco, mi viene, da, mi viene però da commentare due cose. Uno, con vent'anni di ritardo, e due, eh, sul, eh, quantomeno sotto il profilo del GDPR non c'è nessuna forma, nessun modo per vietare questa forma di profilazione, perché nel momento in cui i dati sono del tutto aggregati, sono del tutto anonimi, noi, chiaramente non si, applica la non si applicano le definizioni dell'articolo 4 del GDPR. Quindi l'aspetto paradossale è che ci siamo eh, crogiolati per anni, eh, abbiamo fatto per anni queste processioni portando in ostensione l'omikoshi, il, il, eh, il morticino nel, nell'urna della privacy, eh, quando in realtà poi le forme di violazione, di condizionamento della, della vita privata, non della privacy, avevano preso già da tempo altra, eh, altra forma. Aggiungo anche che paradossalmente, nemmeno tanto se volete, la profilazione non serve nemmeno più la profilazione individualizzata a livello nominativo, perché quello che conta è avere una quantità di dati che, tale per la quale si possono addestrare i sistemi di, con molte virgolette, intelligenza artificiale, che non funzioneranno, sono sostanzialmente un... Eh, ma questo è un altro discorso, però sta di fatto che l'obiettivo... Non è più quello di accumulare informazioni per mantenerle, ma è accumulare informazioni per darle in pasto ad un software e fare in modo che il software possa a questo punto eh, operare senza dover ogni volta avere accesso a una base di dati. Se guardate i contratti che il governo inglese ha stipulato, e questa è una cosa che ho documentato nel, nel libro su, su Covid-19 and Public Policy in the Digital Age, se guardate i contratti stipulati dal governo inglese con le varie multinazionali, alcune note, altre eh, meno note, per poter gestire i dati sanitari della pandemia, vedrete che in tutti quei contratti che sono stati resi pubblici sulla base di, una, di un accesso appunto sulla base della trasparenza eh, amministrativa, vedrete che in tutti quei contratti ci sono delle clausole che in un modo o nell'altro dicono sì sì, i dati mica li vogliamo, i dati ve li ridiamo. Sembrerebbe un approccio inspiegabile se è vera la narrativa per la quale i grandi accumulatori di dati vogliono trattenere i dati per loro stessi. Qual è il senso del dire... Sì, sì, noi li trattiamo, ci lavoriamo, vi diamo il servizio, dopodiché vi restituiamo tutto. Beh, il senso è abbastanza chiaro. Ve li ridiamo perché non ci servono più. E perché non ci servono più? Perché quello che ci dovevamo fare lo abbiamo già fatto. A proposito, a che ora siamo? Non vorrei andare troppo. Okay. Questo è l'argomento... Diciamo cardine di tutta la giornata: privacy non è protezione dei dati personali. La Carta di Nizza, che è quanto di più vicino abbiamo alla eh, Costituzione europea, distingue in due norme specifiche il rispetto alla vita privata e familiare, articolo 7, che ha una formulazione praticamente identica rispetto al, eh, all'articolo 8 della Convenzione europea dei dati personali e dei diritti umani e distingue questo diritto dal diritto alla protezione dei dati di carattere personale che invece è eh, garantito dall'articolo 8 allora se vale il sillogismo per cui tutela della vita privata e familiare equivale a privacy nel momento in cui protezione dei dati personali è diversa da protezione della vita privata e familiare protezione dei dati personali è diversa da privacy il, il sillogismo è eh, direi eh, granitico D'altra parte, lo stesso GDPR, ma anche la direttiva 9546, nemmeno contiene la parola privacy nella sua, eh, nella sua versione inglese, a maggior ragione in quelle eh, nelle altre, eh, scritte nelle altre lingue. E d'altra parte, lo stesso GDPR dice che la protezione dei dati personali è strumentale ai fini della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Quindi se la protezione dei dati personali equivalesse a privacy, ci troveremmo in una situazione tautologica per cui se la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale, la protezione dei dati personali serve a proteggere se stessa. Il ragionamento potrebbe sembrare spiegare troppo, ma in realtà anche qui la, la conclusione logica del, del modo in cui sono scritte le norme quella è. Tuttavia la protezione dei dati personali in realtà è uno strumento estremamente più potente della, della nozione di privacy per tutelare i diritti e le libertà fondamentali della persona perché se quando parliamo di protezione dei dati personali ci sganciamo dalla visione ristretta dal campo di visione ristretto della della privacy e ampliamo a tutto quello che il GDPR effettivamente contiene integrità dei dati attendibilità disponibilità portabilità vediamo che si tratta di una norma eh, estremamente flessibile, estremamente versatile, che consente di incidere su un mare di situazioni, dalle cartelle pazze agli errori sanitari, a, insomma, solo la, eh, solo il, la fantasia è, è il limite, eh, settori, ambiti nei quali la nozione di privacy non avrebbe minimamente cittadinanza. Anzi, eh, Aggiungo, se pensiamo agli aspetti legati alla protezione dei dati personali in termini di privacy, allora gli obblighi di attendibilità, di integrità e disponibilità dei dati sono intrinsecamente contraddittori, perché se il concetto di privacy è eh, sono solo fatti miei, il diritto di, di essere lasciato da solo e via discorrendo, perché i miei dati dovrebbero essere disponibili? Perché i miei dati dovrebbero essere attendibili? Perché i miei dati dovrebbero essere integri? Dovrebbero esserlo perché il GDPR serve per far circolare i dati sulla base del principio del need to know, cioè del verificare se chi comunica ha titolo per comunicare e se chi riceve la comunicazione dei dati ha titolo per riceverla. Quindi, come vedete, il GDPR non è costruito sul concetto di privacy, ma è, eh, è costruito sul concetto di verifica della legittimità del titolo per la circolazione dei dati stessi. Inoltre, a differenza della privacy, la protezione dei dati personali ha tre vantaggi, eh, dal punto di vista pure, strettamente forense, eh, clamorosi. Innanzitutto è positivizzata cioè la protezione dei dati personali, è formalizzata in una norma. In secondo luogo è chiaramente definita, perché il GDPR eh, attua il principio di cui è l'articolo 7 della carta di Nizza e ci dà un contenuto, ancora una volta formalizzato, di quali sono gli ambiti di eh, operatività della norma. E poi è immediatamente applicabile. Ci sono delle procedure che non richiedono un complesso giro percorso giurisprudenziale per poter arrivare ad un'applicazione concreta della tutela. E veniamo appunto all'oggetto della tutela, perché è qui che si capisce che appunto privacy e protezione dei dati personali non sono manco lontani, eh, lontani parenti. Perché il dibattito pubblico su privacy e protezione dei dati, dei dati personali soffre di un peccato storico quando ci si confronta con i temi delle tecnologie dell'informazione, che è quello di regolare le cose e non i diritti. I dati sono il nuovo petrolio, i dati sono il nuovo oro. Non è vero. Il nuovo oro sono i nostri diritti. In altri termini, quello che è successo, sarebbe complesso parlarne, magari se mi invitate l'anno prossimo parleremo del libro che sto scrivendo nel quale sviluppo questi concetti, quello che è successo è che, ad essere trasformati in eh, valore di scambio sono stati i nostri diritti. Nel momento in cui siamo disposti a cedere parti della nostra vita per poter sentire qualche canzonetta su Spotify o poter avere eh, l'accesso al social network eh, gratuitamente, gratuitamente senza pagare, non gratuitamente senza corrispettivo, noi nel momento in cui rinunciamo alla libertà di espressione perché, vabbè, ho capito, mi hanno cancellato il post, i moderatori, amen. Nel momento in cui rinunciamo ai nostri diritti e li, e, e li consideriamo negoziabili, è questo il vero oro che abbiamo messo nelle mani eh, delle, delle big tech e dei eh, signori delle tecnologie dell'informazione. Non sono i dati. Invece questo approccio eh, miope che, si, che insegue... Le, le cose, il diritto delle blockchain, il diritto degli NFT, il diritto del metaverso, che noia. Ogni volta che qualcuno del marketing di, di una tecnologica si inventa qualcosa, partono le schiere di autonominati esperti. Attiro la vostra attenzione che adesso c'è una certa quantità di orfani di, di Libra e DM, cioè le, le criptovalute eh, di, lanciate all'epoca di Facebook, eh, perché eh, essendosi resi conto della non sostenibilità del progetto, eh, eh, quelli di Meta eh, o della VM Foundation o di come si chiama, hanno semplicemente cancellato l'iniziativa. Andatevi a rileggere tutte quante le, eh, tutti quanti i vaticini che sono stati eh, pronunciati sul ruolo di, queste, di questa nuova moneta, sulla necessità di affrontare i problemi giuridici, bla bla e bla, e scoprirete che abbiamo perso del tempo. Meglio dedicarsi da questo punto di vista all'accessio possessionis, che eh, come dire, avendo a che fare con eh, diritti reali ha una, una sua eh, continuità di utilizzo nel, nel tempo. E dicevo, questo atteggiamento si traduce in una scelta normativa che si occupa di regolare il cosa invece del come. Il nostro diritto è un diritto dell'evento. Parlo delle componenti penalistiche, ma concettualmente stiamo parlando di, di sistema. In altri termini, la modalità di lesione di un diritto eh, non è particolarmente rilevante. Può esserlo in ambito penalistico ai fini degli aggravanti, degli attenuanti e via discorrendo. Può, essere, può esserlo in ambito civilistico ai fini della verifica della, del rispetto, del mancato rispetto dell'obbligo di buona fede contrattuale e via discorrendo. Ma in realtà quello che conta alla fine è se un comportamento umano incide sulla, sulla sfera giuridica di un'altra persona. Se noi pensiamo di regolare non più il cosa, ma il come, stiamo anticipando e spostando l'asse della tutela verso una direzione che non saremo mai in grado di, eh, di gestire. Perché se noi inseguiamo il cosa... Eh, eh, se noi, eh, chiedo scusa, inseguiamo il come, quello che succede è che appunto dovremo avere il diritto del metaverso, il diritto del, de, degli smart contract, il diritto, il diritto eh, di, di fate voi quale sia la prossima eh, invenzione commerciale. I fatti hanno dimostrato che questo approccio è un approccio fallimentare. Tornando al discorso della privacy, se il tema fosse quello di tutelare la, la, la vita privata, avevamo già l'articolo 615 bis del codice penale, in te, che si intitola Interferenze illecite nella vita privata. E se il tema era quello di estendere la forma di tutela penalistica eh, alle violazioni commesse tramite l'utilizzo di dati o la raccolta di informazioni, sarebbe stato possibile aggiungere a quella parte del comma che parla di utilizzo di strumenti di ripresa eh, audiovisiva, anche l'utilizzo di dati e informazioni comunque raccolte, o addirittura prevedere un'aggravante specifica ad effetto speciale, perché no? Due righe che avrebbero garantito la massima tutela alla, uh, alla uh, vita privata, perché la norma penale, essendo l'estrema razio, è quella che intrinsecamente garantisce la massima tutela. Questo è quello che eh, effettivamente non, non è successo. Siamo andati da tutt'altra parte. E allora quello che, per cominciare a tirare le fila del discorso, e magari se c'è spazio lasciare eh, spazio eh, a un po' di dibattito, quello che emerge a valle di questa riflessione è che in realtà la privacy eh, è più una categoria ordinatoria, è più un umbrella world, un... Eh, eh, io risponderò a tutte quante le, eh, le, le domande in chat. Finisco un attimo il ragionamento. La privacy quindi non esiste come, eh, è possibile sostenere che la privacy non esista come diritto autonomo. Perché? Perché in linea di massima tutto ciò che abbiamo associato al concetto di, di privacy è già tutelato da altre norme eh, a vario livello di costituzionalità. Se c'è un problema di, segrete... Se di tutela delle comunicazioni, c'è eh, la inviolabilità delle comunicazioni. Se c'è un problema di non essere disturbati all'interno di casa propria, c'è il diritto all'inviolabilità uh, del, uh, del domicilio. La dignità della, della persona è tutelata dal divieto di discriminazione. La libertà di espressione arriva fino al punto di tutelare il whistleblowing. Voi sapete che la normativa sul, whistleblower, sul whistleblowing prevede l'anonimato del, del segnalatore. Quindi ciascuno di questi, di questi diritti può costituire una delle articolazioni nelle quali si, eh, si può manifestare questo concetto di privacy. che ripeto, non esiste in termini eh, autonomi, o perlomeno fino ad ora non mi sembra di avere trovato una giustificazione per sostenere eh, che si possa configurare la privacy come un diritto autonomo, perché tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che serve è già garantito da altre norme. Quindi se noi consideriamo, siamo consapevoli che quando parliamo di privacy parliamo di un metaconcetto, che ci serve per evitare di ripetere ogni volta libertà di espressione, del giusto processo e compagnia cantando, va bene. Ma se pensiamo di parlare, di usare la parola privacy come diritto autonomo, beh lì qualche problema, eh, francamente ce lo vedo. Eh, è possibile però un approccio differente che potrebbe dare un significato autonomo al concetto di privacy ed è la conclusione alla quale arriviamo nel, nel libro. Eh, che, di cui vi ho detto in apertura di questo incontro. E cioè, se noi consideriamo la privacy come il potere di decidere come e quando condividere informazioni personalissime, allora effettivamente andiamo a uh, ad, ad, ad, entriamo in una sfera che non è così facilmente gestibile con, eh, con, i, con i parametri, con i criteri, con gli istituti di cui abbiamo parlato fino ad ora, in questo senso è utile utilizzare è utile fare ricorso a questo schema che è uno, uno schema sociologico, antropologico, del modo in cui in Giappone viene considerata la relazione dell'individuo con, con la società. Eh, perché eh, questo diagramma eh, trovate la citazione del, dello studio dal quale è tratto, descrive in modo molto preciso il concetto al quale mi sto riferendo. Ne, se voi pensate alla, uh, alla relazione fra individuo e società, come una serie di ellissi in questo caso, ma di cerchi concentrici, allora uh, vedete che c'è uh, una sfera che è assolutamente uh, sotto il nostro controllo esclusivo che non condividiamo con nessuno, nemmeno con la nostra famiglia. Poi c'è una seconda sfera che è estremamente personale e privata e che è riservata esclusivamente al, al nostro ambito strettamente familiare, ma che però è isolato dalla sfera individuale. Per poi passare ad uno strato più esterno che è quello della della cerchia, chiamiamola sociale, e poi un ulteriore passaggio eh, che può fare riferimento alla, alla interazione, per esempio, sui luoghi di lavoro, eh, e poi si arriva a tutto ciò con cui non abbiamo una qualche forma di relazione diversa, per poi arrivare a chi è addirittura fuori dal perimetro, il tanin, l'altro, il totale estraneo, che non ha nessun modo di interagire con le nostre, eh, eh, con la nostra sfera personale. E allora se noi pensiamo alla, eh, al diritto alla privacy come diritto di condividere, di scegliere quando, cosa e come condividere della parte che in questo grafico afferisce all'uatashi, cioè alla sfera eh, assolutamente individuale, personale eh, e intima, beh allora forse... Abbiamo un concetto di privacy che si differenzia da quelli che normalmente vengono, asso vengono associati alla parola. In sostanza, dunque, la privacy non è un diritto in sé e soprattutto non viene applicata o non dovrebbe essere applicata sempre e comunque a tutti i costi. È più simile a una frazione in una staffetta dei diritti. Non per questo è meno importante, ma anzi nell'ottica che, eh, che vi ho proposto, è quella che corre la prima frazione e, dal, e che però mette, eh, consegna nelle mani degli altri diritti eh, la, la tutela dell'individuo, dell a mano a mano che la persona passa dalla sua sfera individuale, singolare e, e, e personale, alla interazione con la società.